Melita Tognolo incinta e stanca, lo sfogo prima del parto. Quando partorisce Melita Tognolo? A rispondere a questa domanda su Instagram è proprio lei in persona. Stanca delle continue insistenze degli utenti su social, Melita Tognolo ha deciso di rispondere una volta per tutte, con un post Instagram, alla domanda che più le viene fatta negli ultimi tempi. L'ex concorrente del grande fratello è stanca di ricevere, praticamente tutti i giorni, messaggi e domande riguardanti il suo stato di gravidanza. La cosa l'avrebbe talmente stancata che, come spiega lei stessa sul suo profilo, a volte si vede costretta a disattivare i commenti sotto le foto pubblicate. Per Melita è un momento molto delicato e queste continue pressioni sicuramente non l'aiutano a stare meglio. Melita Tognolo, basta chiedermi quanto manca. Essere considerata un personaggio pubblico, spiega la Tognolo. Non giustifica la mancanza di tatto e l'invadenza di alcune persone. Mi prenderete per maleducata scrive ma non posso rispondere a tutti i messaggi che mi scrivete. Non può e non vuole passare la sua vita attaccata ai social, qui condivido quello che mi va aggiunge infatti poi la stessa. Ciò che fino ad ora l'ha spinta a condividere i momenti più belli, e anche quelli più difficili, della sua gravidanza è stata l'idea di poter essere d'aiuto ad altre donne che si trovano nella stessa situazione. I giudizi buttati a caso, tuttavia, continuano a non interessarle. La solidarietà degli utenti dopo lo sfogo di Melita Tognolo. Su Instagram molti sarebbero stati quelli ad aver capito il senso delle sue parole, ed è la stessa Melita a raccontarlo nelle sue stories. I giorni d'attesa prima del parto l'hanno resa molto nervosa eppure, oltre le critiche, è felice di ricevere parole di affetto e conforto dalle donne che la seguono e la supportano. Il suo cuore adesso batte per due e questo Adesso, è quello che più conta.